Una delle criticità maggiori quando si intende promuovere un percorso di partecipazione riguarda quella che viene chiamata asimmetria informativa. Eh, la pubblica amministrazione detiene delle informazioni che in qualche modo oh, sono utili per prendere la decisione. Nel momento in cui eh, queste informazioni devono essere ehm, utilizzate o sarebbero funzionali al percorso di partecipazione, in qualche modo eh, devono essere condivise, devono essere diffuse, aperte. Eh, questo perché quando si promuove un percorso di partecipazione, l'obiettivo è che entrambi i soggetti eh, che partecipano al percorso, quindi l'istituzione che l'ha promosso da un lato e i cittadini dall'altro, siano nella medesima uh, condizione, cioè dispongano delle stesse informazioni per poter prendere la, la decisione alla base del percorso. Questo tipo di approccio, uh, quindi l'idea di dover intervenire su una dimensione che è più uh, legata alla trasparenza, uh, rispetto alle informazioni che stanno all'interno dell'organizzazione rientra eh, nella logica di quello che viene chiamato open government, cioè governo aperto. Eh, la partecipazione è uno dei pilastri del governo aperto, allo stesso modo lo sono la trasparenza e l'accountability. Eh, in che modo eh, l'amministrazione può eh, colmare questa simmetria, può aiutare a eh, far sì che i cittadini possano partecipare in maniera consapevole e informata a un percorso di partecipazione o comunque collaborare in maniera informata con l'amministrazione. Può farlo in due modi, da un lato ehm, essendo più trasparente, quindi intervenendo eh, su uh, quel profilo, rendendo pubblici i propri dati, dall'altro ehm, realizzando eh, in maniera costante e continuativa nel tempo delle iniziative di assistenza. Eh, Ascolto. Il primo ambito sul quale è importante intervenire è quello legato all'informazione, ai dati. L'amministrazione pubblica detiene moltissime informazioni, molto strutturate e molto complesse da eh, trasferire, da far comprendere ai cittadini. Questo tipo di informazioni possono essere facilmente invece trasformate, rese disponibili utilizzando le tecnologie, quindi attraverso eh, internet rese disponibili ai cittadini perché possano essere una base informativa, per esempio per poter poi svolgere attività di controllo e di monitoraggio civico, per partecipare in maniera informata a percorsi di consultazione. La pubblica amministrazione può intervenire sulla simmetria informativa come prima cosa aprendo i propri dati. Ha moltissime informazioni, molto strutturate, e molto complesse, le può rendere più semplici e renderle liberamente disponibili da chiunque attraverso internet. Queste informazioni possono essere utilizzate da soggetti terzi, quindi eh, non dalla stessa pubblica amministrazione, rielaborate e rese nuovamente disponibili ai cittadini per fornire informazioni, arricchire eh, le informazioni che riguardano l'azione della pubblica amministrazione. Possono essere utilizzate all'interno di attività di eh, monitoraggio, eh, per esempio questo è il caso di Open Expo, è un portale attraverso il quale eh, è stata fornita un'informazione aggiornata e trasparente sullo stato di avanzamento dei cantieri per l'Expo 2015 a Milano. Queste informazioni sono state rese non solo disponibili, quindi i dati aperti dalla pubblica amministrazione sono stati riusati, trasformati in una modalità graficamente eh, accattivante e facile da comprendere anche ai non addetti ai lavori e in questa modalità è stato possibile eh, fornire un'informazione eh, trasparente su quello che stava avvenendo all'interno dei cantieri di Expo. Utilizzare questi stessi dati per fare invece attività di eh, ascolto e di coinvolgimento dei cittadini rientra tra le attività che la pubblica amministrazione fa per in qualche modo coinvolgere, stimolare il contributo dei cittadini e migliorare la propria azione. Accade per esempio quando si attivano delle pratiche di partecipazione all'interno del processo decisionale pubblico, quindi dal momento in cui viene definita l'agenda, le priorità di una politica, la sua implementazione, fino alla fase finale di monitoraggio. Includere i cittadini nel ciclo di costruzione delle politiche pubbliche ha quindi il vantaggio di poter sfruttare il patrimonio di esperienza, di conoscenza dei cittadini e arrivare a decisioni migliori. Coinvolgere i cittadini all'interno del ciclo decisionale della pubblica amministrazione comporta... Eh, Mettere a disposizione una serie di informazioni che sono fondamentali per poter contribuire in maniera attiva e consapevole. Aver reso disponibili i dati, accessibili a tutti, comprensibili a tutti, eh, facilita in qualche modo una precondizione, un fattore abilitante della partecipazione. E' questo è il caso per esempio di iniziative come Open Coesione, quindi... Un'iniziativa pubblica promossa dal Dipartimento Politica e di Sviluppo che utilizza i dati già disponibili dalla pubblica amministrazione, eh, li lavora, li rende eh, aperti e riutilizzabili e a partire da quei dati eh, costruisce una serie di eh, strumenti informativi, un sito, una serie di eh, report e altri materiali informativi che consentono ai cittadini di esercitare un controllo costante su come vengono spesi i soldi dei fondi strutturali, quali progetti vengono realizzati nelle diverse regioni e su quali tematiche. Dai dati resi disponibili da, da Open Coesione nascono poi una serie di iniziative che coinvolgono in maniera più attiva i cittadini, quindi non, non solo come fruitori di queste informazioni ma anche come eh, soggetti che attivamente partecipano. E questo è il caso per esempio di, di Moniton, ehm, un'iniziativa che è stata resa possibile grazie al fatto che appunto, il Dipartimento avesse reso disponibili le informazioni sullo stato di avanzamento dei progetti in formato aperto. Eh, Moniton utilizza i dati resi disponibili da Open Coesione, eh, per fare un'attività di studio, di ricerca, per produrre materiali informativi, report, infografiche che aiutino la lettura di quei dati, ma anche per promuovere dei percorsi di partecipazione. Eh, in questo caso eh, vedete alle mie spalle Open Coesione. Open Coesione è un'iniziativa che coinvolge gli studenti delle scuole in un'attività di monitoraggio civico ehm, sulle opere realizzate in un dato territorio con le risorse dell'Unione Europea. Volendo ragionare sul rapporto tra trasparenza, partecipazione e accountability è evidente che ci troviamo all'interno di un ciclo nel quale la pubblica amministrazione interviene prima sulla qualità delle informazioni, sull'accesso e sulla fruibilità dei dati rendendoli disponibili in formato aperto perché i cittadini possano da un lato leggerli, comprenderli ed esercitare un'attività di monitoraggio civico, dall'altro poter partecipare quando vengono eh, attivate e promosse iniziative di partecipazione in maniera consapevole, fornire all'amministrazione un feedback eh, qualificato, una risposta che possa essere poi riutilizzata come eh, strumento per poter migliorare e implementare politiche che siano sempre più eh, vicine a quelle che sono le esigenze dei cittadini.